Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di action cam, di un'action cam davvero economica, ma con una caratteristica sicuramente interessante: il doppio display. Sì, perché lei, la Surfula SF530, eh, ha un doppio display: quindi, doppio display ha un doppio display a colori, quindi, uno posteriore tace eh, con tutte le impostazioni. Quindi, uno posteriore tace dove andremo a modificare tutte le impostazioni. È uno frontale che ci servirà ovviamente quando dobbiamo fare dei vlog e dobbiamo tenerci inquadrati. Eh, quindi, sicuramente un aspetto super interessante per un prodotto che attualmente costa 79 euro. È disponibile su Amazon direttamente venduto da Surfola, eh, però con spedizione Amazon. Quindi, con tutta la protezione clienti di Amazon e con il coupon sconto che trovate direttamente nella pagina d'acquisto, eh, che è di 30 euro, il prezzo vi si abbatte a 79 euro ovviamente non fate l'errore di paragonare questa action cam ai marchi più blasonati eh, a quelli più performanti e costosi perché qua parliamo di un action cam molto molto economica ma per questo prezzo sicuramente ci viene dato tantissimo eh, sia a livello di prestazioni secondo me che come accessori adesso andiamo a guardare cosa c'è all'interno della confezione com'è questa piccola action cam e poi vi lascio tutte le prove che ho effettuato io nelle varie situazioni allora l'action cam in questa confezione nera in cartone molto economico eh, e andando a aprire la scatola troviamo subito il manuale di istruzioni e la scatola con tutti gli accessori Stolto il manuale di istruzioni che è anche in italiano troviamo subito lei la Surfla sf 530 che eh, vi arriva all'interno del case che rende questa piccola action cam impermeabile fino a 40 metri ovviamente il case non siete obbligati ad utilizzarlo se non dovete utilizzare lei eh, immersa nell'acqua perché comunque si può agganciare tranquillamente a qualsiasi supporto Porto indipendentemente da questo case, questo case vi viene buono solo se dovete immergerla perché lei senza questo non ha nessun grado di impermeabilizzazione quindi accantoniamo un attimo la Swarfola SF530 e andiamo a guardare quello che sono gli accessori ora in questa scatola troviamo tutti gli accessori e come tutte le action cam e low cost ci sono accessori come se piovessero cioè avete visto cioè veramente c'è di tutto abbiamo accessori per poter agganciare questa piccola surf in ogni tipo di situazione abbiamo i vari agganci tutti ovviamente compatibili con gopro eh, anche le plastiche di questi supporti secondo me non sono male eh, rispetto ad altri marchi eh, in cui ci viene fornito sempre tantissima roba come accessori però eh, abbiamo davvero una qualità secondo me non male come plastica è questo supporto per la bicicletta questo è un supporto questo è un supporto per il casco poi abbiamo supporto per qualsiasi superficie piana poi abbiamo le varie prolunghe agganci snodi veramente di tutto poi abbiamo una batteria aggiuntiva perché comunque nella confezione avete due batterie disponibili quindi avete molta autonomia un laccio per fissarla in situazioni estreme uno sportellino di ricambio per quanto riguarda il case per rendere la suffra impermeabile e poi abbiamo il piccolo telecomando che ci permette di far partire la registrazione o scattare foto. E poi un cavetto per la ricarica delle batterie, un cavo micro USB, USB. Quindi avete visto che come accessori ce n'è a volontà e adesso andiamo a guardare lei, la piccola surfula. Eh, qua sotto al case impermeabile abbiamo un altro aggancio eh, stile GoPro, o meglio compatibile GoPro vado ad aprire lo sportellino impermeabile e guardate qua ragazzi la piccola surfola è, è davvero piccolissima è leggerissima ed è un action cam sicuramente interessante interessante per questo doppio display e per il prezzo che è davvero accattivante allora direi di dare un'occhiata al menu vado ad accenderla, per accenderla, basta cliccare questo tasto per qualche secondo ed ecco che arriva il menu della Surfula SF530 allora in questa schermata abbiamo i minuti di registrazione abbiamo lo stato della batteria e abbiamo questo piccolo simbolo dopo i minuti di registrazione che è il simbolo che ci dice che è attivato la stabilizzazione elettronica sì perché questa piccola Surfula, essendo un action cam ha la stabilizzazione elettronica e in realtà c'è anche l'antidistorsione cos'è l'antidistorsione? l'antidistorsione serve per andare a rimuovere quello che è l'effetto occhio di pesce però eh, o si usa uno o si usa l'altro, nel senso che se attiviamo la stabilizzazione elettronica non potremo attivare l'antidistorsione e viceversa se attiviamo l'antidistorsione non potremo attivare la stabilizzazione elettronica, quindi se l'action cam è ferma su un cavalletto o è comunque in una posizione stabile attivate l'antidistorsione, eh, se invece siete in movimento che dovete camminare, correre, eh, andare in bicicletta, queste situazioni ovviamente attivate la stabilizzazione elettronica. Poi qua sotto abbiamo l'impostazione che abbiamo in questa momento cioè video in 4k 30 fps e poi l'ingranaggio che ci fa entrare nelle impostazioni mentre il simbolo qua del play ci fa entrare nella micro sd per guardare quello che abbiamo appena registrato e tornando a quello che sono le impostazioni video in questa sorfula abbiamo come risoluzione massima 4k 30 fps eh, 2,7k sempre 30 fps e poi bisogna arrivare fino a 1080 per avere i 60 fps quindi non è sicuramente un action cam con caratteristiche estreme eh, però è un action cam che appunto serve per fare più dei vlog, secondo me avendo il doppio display eh, allora se io vado a cliccare nell'ingranaggino qua entriamo nelle impostazioni vedete le risoluzioni video disponibili sono queste eh, a 1080 arriviamo anche a 120 fps quindi faremo dei bellissimi slow motion e poi ovviamente possiamo arrivare a risoluzioni bassissime poi torniamo indietro eh, qua vedete abbiamo anti shake elettronico quindi quello che vi dicevo la Stabilizzazione elettronica e qua vedete che abbiamo correzione distorsione che però è in grigetto non posso attivarlo se però io vado a disattivare eh, l'anti shake a questo punto posso andare a attivare invece la correzione distorsione quindi era quello che vi dicevo prima che si può eh, scegliere o uno o l'altro insieme no però in base alla situazione potremmo attivare una cosa o l'altra poi abbiamo tutte le varie impostazioni della videocamera come parametri abbiamo il bilanciamento del bianco che può essere in automatico e manuale l'esposizione anche qua eh, potremmo decidere noi eh, come utilizzarla anche la mh, nitidezza potremmo decidere se aumentare o meno il valore poi abbiamo anche l'iso che può essere regolato in manuale o in automatico cioè qua abbiamo veramente tutte le impostazioni necessarie, filigrana il tempo che sarebbero le indicazioni di quando è stato registrato il video, quindi nella foto e nel video avremo le indicazioni dell'orario e del giorno che abbiamo fatto il video, poi cliccando sempre sull'ingranaggio qua a sinistra abbiamo ovviamente altre impostazioni, rotazione dell'immagine, Wi-Fi. perché attivando wifi potremo connetterla allo smartphone utilizzando l'applicazione XDV Pro, è disponibile sia per iOS che per Android, Potremmo collegare la piccola sorfola allo smartphone e eh, vedere i contenuti che registrato e trasferirli direttamente nello smartphone o eh, avere un'anteprima live di quello che stiamo inquadrando nello smartphone quindi eh, lo smartphone diventerà il nostro display e poi abbiamo la voce microfono esterno perché questa piccola action camera ha la possibilità eh, utilizzando microfono esterno con presa micro usb eh, di essere appunto collegato a questa action cam e dovremo ovviamente eh, attivare questa funzione da qua è formata per formattare la micro sd che ovviamente non è in dotazione vi consiglio una micro sd di quelle veloci perché comunque abbiamo dei video in 4k il menu e il touch funzionano benissimo eh. è una cosa davvero piacevole utilizzarli quindi non diventate matti, non vi nervosite perché non funziona il touch o prende non prende no qual touch funziona davvero bene in questi 79 euro secondo me anche questo è un discorso da tenere in considerazione avere un touch che funziona davvero bene poi cliccando con il simbolo della frecciolina eh, che gira qua in basso torniamo alla schermata principale adesso volevo farvi vedere quello che è il lato interessante di questa sorfola cioè il display anteriore per passare al display anteriore basta tenere premuto per qualche secondo il tastino laterale qua in basso lo teniamo premuto per qualche secondo Ed ecco qua, vedete che eh, adesso non ho eh, più l'immagine nel display posteriore, ma l'ho nel display anteriore. Quindi guardate che bello che è. E per spegnere quello anteriore e riattivare quello posteriore, basterà tenere premuto sempre il tastino con la freccia verso il basso per qualche secondo. Ed ecco che è andata via l'immagine nel display frontale. Ed è ed arrivata nel display posteriore ovviamente quello eh, frontale non è touch però abbiamo comunque come avete visto delle informazioni abbiamo comunque il tempo eh, di registrazione la batteria e eh, la risoluzione video che abbiamo impostato poi tornando al menu posteriore volevo farvi vedere come cambiare le impostazioni dell'action cam nel senso che se io vado a cliccare su video in 4k 30 fps si apre la schermata che ci permette di avere subito l'accesso alle impostazioni video e foto meglio che cosa vogliamo fare noi a livello di video e foto quindi avremo video video lento che sarebbe lo slow motion quindi se io clicco qua in automatico vedete che è lento 1080 4x di rallenti quindi qua avremo subito degli slow motion eh, subito disponibile appunto a livello di impostazioni poi avremo registrazioni loop poi avremo time lapse eh, ma non abbiamo l'hyperlapse, cioè quando noi siamo in movimento e il video è accelerato ma con il movimento dell'action cam che è il movimento su una bicicletta su di noi, poi abbiamo foto eh, quindi lei è in grado di scattare foto a 24 megapixel e secondo me sono di qualità davvero buona poi le vedrete tra poco nel video di prova che ho fatto, poi abbiamo ancora auto timer, poi abbiamo scoppiare che vuol dire che spara a raffica eh, le foto, quindi una serie di foto a raffica, poi abbiamo ritorno e ritorniamo nella schermata principale, allora ragazzi eh, adesso è arrivato il momento di lasciarvi a quello che sono stati i miei test e le mie prove, così potete vedere. Un'idea di come si comporta lei nelle varie situazioni, l'ho provata appunto nella sua bicicletta perché è sicuramente è un lato interessante, ovviamente non per sport estremo, bicicletta easy, cioè sia in strada che sterrato, ma eh, come passeggiata della domenica per intenderci. Stessa cosa l'ho provata camminando, correndo, ma tutto in una situazione ovviamente familiare perché lei è un action cam per uso familiare, per, non per un uso estremo perché se no bisogna passare ad action cam di livello superiore, sia come stabilizzazione che come qualità video però per i suoi 79 euro ad uso familiare potrebbe avere il suo perché per chi non vuole investire tanti soldi ma vuole comunque avere qualcosa eh, di pratico e veloce da utilizzare senza diventare matto e poi poterlo utilizzare anche nell'acqua con il suo case sicuramente questa surfola col doppio display sa il fatto su da questo punto di vista comunque adesso direi di non perdere altro tempo eh, vi lascio le immagini che ho girato con lei eh, e poi alla fine delle immagini ci ritroviamo qua per tirare le conclusioni finali di questa piccola surfola SF530, andiamo! Adesso una prova audio, quello che sentite è il microfono della surfola, quindi ditemi come lo sentite, come vi sembra questo microfono integrato, come ho detto anche all'inizio del video è possibile collegare un microfono esterno, un microfono con presa micro usb, mentre questo è quello integrato. Thank <laughs> you. Ok ragazzi, allora avete visto il comportamento di questa piccola surfula, eh, tutto è stato girato utilizzando eh, questo supporto che si aggancia eh, sopra di lei e che rende la piccola surfula praticamente compatibile con qualsiasi supporto GoPro. Io l'ho utilizzata così con questo supporto gopro perché praticamente si aggancia in maniera perfetta quindi avete davvero un action cam super leggera eh, avete visto che io l'ho utilizzato in situazioni normalissime di gita domenicali con la bicicletta l'avete vista con la stabilizzazione che comunque avete visto che si fa sentire cioè la stabilizzazione comunque non è una stabilizzazione delle ultime action cam eh, però eh, diciamo che il suo dovere lo fa perché avete visto senza stabilizzazione come sarebbero i video quindi sicuramente questa stabilizzazione non mi è dispiaciuta e fa vedere appunto che eh, interviene in maniera importante nei video che andiamo a fare ho registrato i video come avete visto in 4K, in 2,7K con stabilizzazione, senza stabilizzazione foto che secondo me non sono per niente male le foto mi sono piaciute davvero tanto sia come definizione, come colori eh, davvero mi è piaciuta tanto a livello fotografico perché poi avete visto come è veloce passare da foto e video con un clic cioè davvero eh, per certi aspetti questa surfula è super super interessante e questo doppio display la rende interessantissima eh, quindi ragazzi eh, spero che questo mio video vi sia piaciuto spero di avervi eh, spiegato bene come si comporta questa piccola surfula nelle varie situazioni ripeto non state acquistando un action cam incredibile non state spendendo cifre incredibili quindi non potete pretendere cose assurde però per quello che eh, è un utilizzo easy ragazzi è tanta roba secondo me è a 79 euro ovviamente ancora di più quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato la prova e la recensione di questa piccola surfla sf 530 vi è piaciuto e vi sta tutto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante Novità, anteprime di quello che arriva qua sul canale, eh, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Tregham Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon o sconto riguardanti il mondo della tecnologia, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, novità, ciao e al prossimo video.